L'azienda ospedaliera universitaria di Salerno hanno mostrato su tutto il territorio una attenzione massima su quelle che sono le questioni sia di vaccinazione sia del contrasto all'epidemia in atto. Tanto è vero che i posti e i ricoverati Covid stanno, stanno diminuendo e molto probabilmente a breve si apriranno dei reparti che erano stati chiusi, come quelle delle malattie infettive dell'Agronocenino Sarnese. Infatti è un reparto che prima è stato accorpato all'ospedale Covid di Scafati, ma attualmente è un reparto che non è stato ancora ripristinato. Quindi l'andamento dell'epidemia dell molto probabilmente farà, convincerà eh, al dirett il direttore della Asla Salerno a ripristinare questo reparto. Fondamentalmente eh, la questione sembrerebbe sotto controllo e quindi a breve, anche attraverso un input regionale che ha, eh, ha finanziato un progetto di riduzione delle liste d'attesa, a breve si arriverà ad una normalità. Anche se eh, le liste d'attesa sono molto ampie, per cui sarà una normalità che eh, a, richiederà i suoi tempi e questo è anche importante perché anche il personale assunto per il Covid sarà ancora all'interno di un piano di emergenza eh, strutturato all'interno delle aziende proprio per ripristinare la cosiddetta normalità, eh, termine che in sanità significa dare risposte dirette e concrete ai bisogni delle comunità di riferimento.